prima però come sempre abbiamo il titolo nel mirino della settimana eccolo qui, non c'è scritto il titolo sorpresa oggi non, non, non abbiamo scritto perché lo, lo, lo possiamo decidere anche in questo momento allora che, che, che titolo vogliamo, vogliamo fare Andiamo... lo decide Alessandra in regia la, la, la interpelliamo, non so e, no, non importa, poco importa perché tanto abbiamo poi grafici che, che ci spiegano tutto è Atlassian Corporation una compagnia di software enterprise che sviluppa prodotti per sviluppatore di software, project management e per la gestione dei contenuti. È nota soprattutto per la sua applicazione di tracciamento delle segnalazioni e per l'applicazione wiki collaborativa Confluence. Allora detto così non abbiamo detto molto se non aver spiegato insomma eh, il core business della società. Eh, perché ha scelto questo titolo? Beh, tutti i titoli di questo settore hanno sofferto anche più degli indici di riferimento nel corso dell'ultimo anno ma anche dell'anno precedente e molti di questi titoli fra i quali anche Atlassian Corporation il cui ticker, lo dico eventualmente per chi lo cercasse, è Team scritto Team. Sì. Ehm, come altri titoli dicevo Atlassian ha formato un possibile bottom, cioè un possibile fondo e quindi parliamo di analisi tecnica potrebbe aver quindi toccato dei livelli molto bassi dai quali sembrerebbe essere ripartito e quindi potremmo avere in essere l'inizio di un trend rialzista da cogliere perché siamo ancora comunque molto molto lontani dai, dai suoi massimi. e Quindi se sei d'accordo partirei sì. con il grafico daily, certo. dove possiamo proprio andare a fare eh, velocemente il punto su quello che è successo eh, da novembre eh, fino, fino ai giorni nostri su Atalassian. In pratica quello che, eh, che vediamo è Area 120 che è stata... Eh, toccata durante la discesa per tre volte, quindi eh, sono tre segnali di, eh, di supporto a 120, il mercato ha comprato il titolo per tre volte dando quindi, creando chiamiamolo questo, questo pavimento, questo supporto. Da lì il prezzo è tornato fino quasi ad area 190-200 dollari e, e da lì sembra poi partita quello che dicevamo eh, all'inizio per tutti gli indici, una fase di, eh, di consolidamento. E quindi vediamo area 150 che io ho evidenziato con le due eh, barre in giallo. Era un'area di resistenza e adesso è un'area supportiva. Vediamo anche sotto dei volumi eh, molto più alti rispetto ai periodi precedenti. Quindi c'è fermento sul titolo. Ogni basso sembra venire comprato. E quindi area 150 dollari eh, che era prima resistenza adesso potrebbe essere un supporto oltre che essere un'importantissima. Soglia psicologica, cifra tonda, un'importante area di acquisto anche in ottica di lungo periodo, secondo me. Okay. E lo vediamo, se sei d'accordo passerei al grafico con timeframe frame weekly, Certamente. perché il grafico weekly ancora in maniera più chiara ci evidenzia eh, l'area supportiva dei 120 che era stata supporto quindi di lungo periodo anche nel 2020. Il grafico weekly ci mostra come il titolo fosse andato l'anno scorso addirittura in area 480 dollari, quindi dai potenziali 150 avremmo tantissimo spazio ancora di risalita. Ho evidenziato anche qui i volumi nettamente in crescita nel momento in cui area 120 è stata interessata e quindi sostanzialmente quello che mi attendo è di andare a monitorare i 150 dollari come retest come retest proprio di quell'area supportiva vista prima per un ingresso in ottica di medio e lungo periodo, i volumi secondo me in questo grafico sono molto importanti fanno proprio vedere come ai 120 il titolo è stato, è stato comprato e ripeto, siamo lontanissimi dai massimi, quindi il trend adesso mi sembra rialzista c'è tanta, tanta erba da mangiare c'è una prateria per correre per Atlassian, quindi 150 saranno sicuramente da seguire. Perfetto, e allora ehm, anche Atlassian Corporation entra nel nostro pacchetto di titoli nel mirino, li trovate tutti eh, on demand sulla nostra pagina di YouTube e dopo troverete anche questo e naturalmente se volete approfondire eh, lo potete fare direttamente con Enrico, poi ricordiamo tutti i riferimenti.